Bene, allora il 29 maggio c'è la giornata di raccolta di firme contro i brevetti sui vaccini in sostegno della campagna Diritti alla cura, nessun profitto sulla pandemia, uh, no profit on pandemic. Questo scrivetelo il sottotitolo qui. Perché io non ho un articolo vero, è uno stile comunque, è uno stile recitativo. Allora, le aziende farmaceutiche hanno i finanziamenti dalla UE. Allora, la UE cosa c'ha dentro? C'è dentro l'Europa. L'Europa cosa c'ha dentro? L'Italia. L'Italia cosa c'è dentro? La vostra città dove vivete? Nella vostra città che cosa c'è? c'è il vostro condominio, nel vostro condominio eh, probabilmente c'è anche il vostro monolocale se avete avuto un po', fortuna eh, e quindi la cosa vi riguarda la salute è un diritto di tutti e le aziende devono condividere conoscenze tecnologiche e soprattutto fare trasparenza sui finanziamenti perché se no non si capisce Giochino io finanzio perché tu cerchi una cosa tu la trovi e poi la devo anche pagare Vabbè, eh, non è più niente come una volta niente eh, per questo vi conviene firmare perché cioè, eh, non è più come una volta che succedeva eh, una pandemia una malattia si diffondeva in un paese che so il Kuzukistan e, allora, e, la gente, e tu potevi reagire dicendo Kuzukistan non è non so, è? quanto dista? è lontano? oppure in Kuzukistan, dove? Ah, in Kuzukistan, poveretti, no, no, più come una volta, eh? perché da quando ci sono gli alberi, e gli alberi non hanno un cazzo di brevetto sul fatto di crescere come alberi, eh? cioè, sono gente generosa gli alberi, dagli alberi gli uomini scendono, si muovono, e adesso anche di più, e in Kuzukistan vi arriva nel vostro condominio sul posto pieno quindi, per favore, Uh, firmate a meno che non avete delle azioni di qualche azienda farmaceutica ogni volta che vi viene un cazzo di colpo di tosse o un attacco di disenteria e allora guadagnate vi conviene firmare e vi conviene firmare anche eh, correndo in bagno tossendo Dai, certo, basta di, non so se, e dovete farlo entro il 29 maggio col computer o anche dal vivo sul banchetto tre volte che si, non si discute, uh, no profit uh, Scrivetelo bene e firmate. Sono 200.000. Dobbiamo arrivare a un milione entro il 29 maggio. Mica tanto tempo, firmano anche in Kuzukistan, chiudo.